Sono sempre di più i giovani che scelgono per il loro futuro l'agricoltura. A loro si rivolge una scuola particolare, si chiama Scuola Diffusa della Terra e prevede tirocini in tre aziende italiane, di cui una in Toscana, sulla Miata. Qui con noi c'è il responsabile di questa scuola, Daniel Monetti, che è venuto a trovarci. Buonasera. Buonasera. Che cosa differenzia questa scuola da altre esperienze che ci sono riguardo ai giovani che scelgono l'agricoltura? La Scuola Diffusa della Terra Emilio Sereni è un progetto portato avanti dalla nostra Associazione Ambientalista Terra, ed è una scuola di alta formazione in agroecologia, ossia un'agricoltura e una zootecnia rispettose dell'ecologia e dell'ambiente, eh, che vede eh, di buon occhio la sostenibilità e il rispetto della biodiversità. Aspiranti agricoltori, però, con il senso dell'impresa. Sicuramente col senso dell'impresa perché la nostre, i nostri cicli di formazione eh, di questi quattro anni, i prossimi quattro anni, eh, prevedono anche eh, nozioni a tutto tondo e quindi non solo nozioni in ambito agricolo o zootecnico ma anche eh, nozioni in ambito imprenditoriale, eh, marketing e responsabilità sociale d'impresa. Ecco, stiamo vedendo alcune foto proprio della vostra scuola, di questi tirocini nelle aziende. Ce n'è una, abbiamo detto, sulla miata. Qual è la caratteristica di la questo caratteristica tirocino? Di una di questa azienda innanzitutto è quella di prevedere il recupero di specie animali autoctone in via di estinzione. Abbiamo il cavallo maremmano antico, la capra di Montecristo e il suino macchiaiolo. Ecco, tra quindi... poco arriverà anche la pecora sopravvissana quindi sono tutte specie a rischio di estinzione chiaramente anche i giovani con questo programma di formazione avranno l'opportunità di o restare in azienda o di avviare, eh, diventare dei veri e propri imprenditori agricoli sono tirocini fra l'altro retribuiti? sono tirocini con una borsa lavoro sono tirocini di sei mesi e sono... è un programma all'interno del quale ovviamente si prevede che il giovane entri direttamente a contatto con eh, la vita di tutti i giorni all'interno di un'azienda e che comunque impari non solo tecniche in campo ma anche eh, la sostenibilità dell'azienda stessa in ambito imprenditoriale. Bene, grazie, un'esperienza davvero interessante. Noi andiamo avanti con il nostro giornale.